Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento dell'Urgenza. Questa sera parleremo della storia dei partiti politici in Italia e lo faremo con Aldo Giannuli, docente di storia del mondo contemporaneo all'Università di Milano e autore fra le più recenti pubblicazioni, quelle che sono anche un po' più inattinenti con il tema di questa sera, ricordiamo il noto, il noto servizio, le spie di Giulio Andreotti, eh, classe dirigente, eh, mappa del potere in Italia tra la Seconda e la Terza Repubblica. E poi un eh, libro di prossima pubblicazione al titolo provvisorio, La Grande Tempesta, che tratterà di vaccini, eh, uh -huh. coronavirus, crisi finanziaria, eh, crisi dell'ordine mondiale e crisi ambientale. Allora... Um, come anticipato, eh, il tema è dunque eh, la storia dei partiti politici in Italia. All'interno della, della logica di questa rassegna sono, a mio avviso, quantomeno due i motivi per cui è un tema importante. Il primo, ovviamente il motivo più eh, immediato e facilmente intuibile, che ovviamente è quello italiano è il contesto eh, che ci riguarda più da vicino. Il secondo motivo è che um, i partiti italiani, nel bene e spesso anche nel male, in certe circostanze per certi aspetti, sono stati eh, dei modelli di riferimento ehm, all'interno della, della scena non solo italiana, ma della scena internazionale. Eh, su questo tra l'altro ricordo la serie di video eh, fatta dal professore a proposito del Partito Comunista Italiano. Bene, quindi eh, addentriamoci nel tema di questa sera con una premessa um, abbiamo detto che eh, i partiti italiani hanno svolto un ruolo molto importante nella storia politica del nostro paese però questa storia non inizia come una storia di partiti dunque eh, la prima domanda è ehm, com'era la politica e com'era il Parlamento italiano prima dei partiti assolutamente identico al Parlamento e alla politica in Inghilterra, in Francia, in Germania, dove prima dei partiti di massa, prima della legge proporzionale, eccetera, il sistema era quello del collegio uninominale che leggeva il parlamentare, suffragio ristretto, non c'era suffragio universale e, tutto sommato, erano partiti interni, cioè coincidevano con il gruppo parlamentare. Il candidato, solo più tardi cominciava a essere il candidato genericamente di sinistra, di destra, per esempio c'erano nel sud, la sinistra prendeva la maggioranza dei seggi perché candidava i garibaldini, quelli dell'impresa, ma erano votati i candidati, non, non c'era un simbolo di partito da votare, quindi erano partiti interni, poi si concede il suffragio universale, nascono i partiti di massa, i partiti di massa portano, se non proprio sempre alla proporzionale, sicuramente al ehm, suffragio sul lista, non più uninominale, e mh, può essere maggioritario, può essere maggioritario corretto, proporzionale corretto, vabbè ci sono molte soluzioni, ma Francia resterà a lungo il sistema uninominale a doppio turno. Però già a doppio turno implica per esempio l'alleanza fra più candidati. Noi in Italia abbiamo avuto per molto tempo il doppio turno che era quello per cui poi c'era il mercato fra i vari eh, candidati, io sono rimasto escluso perché il doppio turno è i primi due, che arrivano a chi scelgo dei due, quello che mi dà più, ed era sostanzialmente un sistema politico tutto orizzontale, tutto diciamo, pensato in funzione di una selezione elitaria del ceto politico. Quando invece arriva il sistema elettorale proporzionale o comunque del suffragio sull'ista, magari con voto di preferenza, eccetera, eccetera, resta un pochino il ruolo del singolo candidato, ma nasce il partito di massa, che ha una sua disciplina, che ha una sua... Da dire questo che, attenzione, all'inizio la proporzionale è fatta anche per evitare le frequenti crisi di governo. Qui c'è un mito che il sistema maggioritario garantisce la stabilità, il proporzionale non è vero. Nel Parlamento del pre-1913, per intenderci, le crisi di governo erano all'ordine del giorno perché c'erano interi manco gruppi, branchi parlamentari, che facevano mercato e si spostavano da una parte all'altra. Il sistema proporzionale, proprio perché imponeva la disciplina di partito, rendeva in qualche modo le coalizioni di maggioranza un po' più stabili. Dopo il discorso si ribalterà, ma la leggenda di un eh, sistema maggioritario che garantisce la stabilità è smentita totalmente dalla storia di questo paese. Sul tema eh, maggioritario proporzionale torneremo eh, più avanti durante questa dell intervista, dell'intervista, quindi possiamo in un certo senso riassumere che eh, il parlamentarismo italiano nasce come parlamento di notabili, si trasforma in parlamento dei partiti di massa fino all'avvento del, del, del partito fascista, che liquida prima eh, il pluralismo dei partiti e poi eh, liquida il parlamento stesso. Um, instaurando quindi un regime monopartitico um, mm. che però comunque contemplava pur sempre l'esistenza del partito fascista stesso quindi ne rimane comunque di partito ne rimane in ogni caso uno eh, però um, quanto è possibile ridurre il regime fascista al partito fascista? Mm. allora intanto diciamo una cosa i partiti di massa nascono sostanzialmente il partito socialista nasce nel 1892 eh, nel 1919 nascerà il partito popolare che sarà anche partito di massa nascono quindi prima del fascismo e soprattutto c'è una cosa quando è che c'è il successo dei partiti di massa c'è dopo la prima guerra mondiale la grande scuola di disciplina e il popolo messo in divisa per fare la guerra. Non è un caso che sono tutti i partiti che, i partiti che si trasformeranno in partiti combattenti, classico il partito fascista, ma anche il nazionalista che si fonderà, e per certi versi il piccolo partito comunista che avrà subito una configurazione, per quanto imperfetta, militare, sono quelli che resistono, mentre invece i partiti di massa non militari popolari socialisti quelli si squagliano perché il nuovo clima politico richiede in realtà partiti esercito tu mi dici del partito fascista Il partito fascista di fatto viene un pezzo alla volta liquidato c'è il ruolo personale di mussolini che decide tenete presente una cosa che c'è tutto un pezzo d'italia che non è fascista ma è mussoliniana per esempio l'unico libro di qualche importanza scritto da um, piero melograni documenta come gli industriali non sono mai stati fascisti erano mussoliniani il rapporto era col duce il duce peraltro già dopo la presa del potere nel 22 23 da un lato inizia a burocratizzare il partito certo fa il gran consiglio però poi fa mette in divisa gli squadristi e ne fa la milizia volontaria per la sicurezza nazionale poi inizia ad avere un ruolo diretto non solo nella formazione del governo ma anche nelle gerarchie del partito e la liquidazione definitiva è nel 31 quando viene liquidato l'ultimo segretario degno di un minimo di autonomia, che era Augusto Turati, da non confondere col più illustre Filippo Turati, non erano nemmeno parenti, liquida Augusto Turati e al suo posto mette Starace. Quando qualcuno gli dice ma Starace è un imbecille, lui risponde sì ma è un cretino obbediente. Già lì c'è tutta l'idea di un partito che ormai diventa un dipartimento della pubblica amministrazione che non ha più autonomia politica. Tornerà ad averla quando? Il 25 luglio del 43. Ma troppo tardi e in una situazione del tutto eccezionale, il partito finisce per essere solo una cassa di risonanza di quello che fa il Duce. Quindi no, direi che il partito non è... Però questo è tipico, se vogliamo, di tutti i regimi fascisti. Anche il Portogallo salazarista, la Spagna franchista, la Germania nazista, non ne parliamo, sono tutti regimi o castrensi o civili, ma regimi del capo. Il Führer Princip. In germania il ehm, caudismo in spagna il Mussolinismo in italia cioè sono tutte operazioni che descrivono regimi incentrati sul e nessuno di questi regimi è praticamente sopravvissuto alla fine del suo duce perché lasciamo perdere mussolini e hitler vabbè c'è cioè la guerra di mezzo ma anche in spagna e portogallo dove per la verità sia Salazar che Franco muoiono un po' prima e ci sono dei successori, sono successori sulla carta che dureranno pochi anni e poi il regime crollerà, perché appunto sono partiti del leader. Se non hanno il leader che ha questa, e il leader difficilmente ha un successore, in genere per un motivo perché come insegna pareto la, anzi michels la legge delle oligarchie per cui il capo nomina il suo successore uno uguale a sé un po più scemo di sé che nominerà uno uguale a sé un po più scemo di sé verso il quarto passaggio sei al no sei... Eh. quindi in realtà, i regimi fascisti hanno questa caratteristica: il partito in quanto tale non è un soggetto politico. E a differenza dei regimi comunisti, dove il discorso è meno netto, nei regimi fascisti il partito non conta niente, è un apparato burocratico incapace di decisione politica autonoma. Dunque. In Italia crolla il fascismo, nasce la Repubblica eh. e l'Italia conosce una fase, penso che trentennale, di continuo progresso. Um, qual è il ruolo dei partiti all'interno di questa fase? Bah, parliamo, parliamo prima di tutto di una cosa. I partiti che succedono alla fine del... in realtà però hanno interiorizzato molte cose del partito fascista. Certo, hanno una vitalità interna maggiore, per carità, sono soggetti politici che non si risolvono solo nel ruolo del leader o del segretario, per carità, poi ciascuno a modo suo, però in realtà l'idea è che il principe del sistema politico è il partito, e che quindi sindacati, associazioni di massa, movimenti femminili, giovanili eccetera, sono tutti un associazionismo caudatario del partito, il modello è quello fascista da questo punto di vista, cioè un regime, un partito compatto, disciplinato, eccetera, eccetera, con i Balilla, eh, le giovani italiane, eh, il dopolavoro fascista e cioè i sindacati fascisti, eccetera. In qualche modo quel modello, sia pure in modo, diciamo, con molta maggiore autonomia politica, eccetera, rimane quello. E la stessa classe dirigente dei partiti, in gran parte, compreso il PC per dire, da dove li doveva prendere i dirigenti? Certo, alcuni erano i vecchi, venivano dal, dai partiti prefascisti, alcuni erano fuoriusciti, e va bene, però tendenzialmente se vai alla classe di età, fra i 25 e i 40, e non puoi che attingere ai GUF, ai sindacati fascisti, eccetera. E infatti, dal PC, Alp alla DC, non ne parliamo, eh, un po' meno i partiti laici devo dire, ai sindacati. CGL, Will, la WIL, è fondata da sindacalisti fascisti. Loro dicevano corridoniani. In realtà è quello la classe politica della Prima Repubblica. Che però, attenzione, sapeva aveva un senso di cos'è la politica. La guerra, in qualche modo, l'aveva educata. Quindi, questa classe di gente. Quindi, l'idea è come si fa politica, le alleanze, l'obiettivo strategico, anche il linguaggio si parla molto di strategie di tattica, è un linguaggio militare, si parla di quadri di partito, prova a parlare di quadri di partito nella seconda repubblica, tutti pensano a un quadro, a una natura morta possibilmente, ecco, in questo senso quella classe politica con i suoi limiti, per carità, Moro, Fanfani, Ferraria gradi, Vengono tutti da quelle organizzazioni, Tambroni. Tambroni era un ex della milizia, vengono tutti da quelle organizzazioni, anche Taviani, eccetera. socialisti. I socialisti, un po' meno, non hanno avuto spesso un ruolo di primo piano. Eh, ma, per esempio, alcuni personaggi hanno avuto un ruolo nel regime fascista, pc una folla di ex fascisti cioè, i famosi fascisti rossi di cui si parla spesso quando ci fu una polemica sul ruolo di Donofrio in Russia che avrebbe maltrattato i prigionieri dei guerri italiani eccetera firmarono a suo favore centinaia di dirigenti comunisti e della CGL che diceva: Io che sono stato prigioniero in Russia ed ero capitano della milizia, eh, maggiore dell'esercito, eccetera, eccetera, posso testimoniare che Don Donofrio era, invece, uno che non ci trattava male, eccetera. ma erano centinaia di firme, lì, capisci, che erano tanti. D'altro canto, se vuoi quando qualcuno rimproverò a Togliatti, atti. E di accogliere un po' troppi ex fascisti, compreso qualche intellettuale di rilievo, lui rispose: Devo dire giustamente. Ma il partito di massa, io con chi lo faccio se è puro tutti i fascisti? Qua in questo paese eh, c'è stata un'intera generazione, se non due, che sono state tutte fasciste. Io devo fare il partito di massa, con chi lo faccio se è puro tutti quanti? Però quella era una classe politica che aveva capito il senso mattei è uno che ha svolto un certo ruolo già in periodo fascista però poi senza mattei non avresti avuto leni per dirne uno e potrei proseguire ed è stata una classe dirigente che criticabile quanto volete ma che ha saputo dirigere anche economicamente il paese Assicurare lo sviluppo di questo paese ha saputo tenersi in equilibrio nella politica internazionale certo sempre in ambito americano filoamericano occidentale atlantico e però ogni tanto qualche scappatella con i sovieti con i paesi arabi ce la facevamo quindi attenzione secondo me c'è stata una data la data della degenerazione del sistema politico è quella che va dal 76 ai primi 80 e che si polarizza intorno al caso Moro, lì si determinano tutta una serie di fenomeni: insieme non si può più criticare il sistema, e quindi la classe politica si ritiene autorizzata a rubare a man bassa. La corruzione c'era già prima. Però attenzione, dal 76 la corruzione da diffusa diventa sistemica. Secondo, la presenza del terrorismo induce a tutta una serie di involuzioni anche del pensiero costituzionale, eccetera. Ed è soprattutto il PC quello che cambia, che ha una svolta. Perché fino a quel momento, il PC, fino al 76-77, se andate a vedere i capisaldi, il PC assolutamente non accettava nessuna riforma costituzionale, assolutamente non rimetteva in discussione il sistema elettorale, assolutamente era contrario a ogni misura eccezionalista eh, perché le sentiva rivolte contro di sé queste cose. Quando nel 1976 il PC vince le elezioni, entra nella maggioranza e comincia a capire che quelle misure non sono contro di sé, sono contro altri. E allora viene fuori l'anima del C vera che non ha mai difeso la democrazia, sempre difeso se stesso. Giustamente quello ha fatto un certo gioco perché difendendo l'opposizione difendevi la democrazia, ma quando non si è sentito più minacciato è stato favorevole alle leggi speciali, è stato favorevole alla revisione del sistema elettorale, è stato favorevole alle misure dell'emergenza, un discorso che il Cino non avrebbe mai accettato prima. È stato favorevole poi alla riforma costituzionale. Ecco, la decadenza della classe politica data sostanzialmente, diciamo, intorno a un po' prima un po' dopo il caso Moro. Dopo i partiti cambieranno pelle e il risultato sarà non positivo per questo paese. Dunque questa fase di decadenza mh, in realtà coincide con una, fase, con una crisi complessiva eh, della Repubblica, quindi da un punto di vista inizia il declino economico, inizia un certo eh, declino culturale. Comincia a fermarsi l'ascensore sociale. Esatto, eh, esatto, ci sono delle dinamiche sociali appunto che che di fatto appunto iniziano in quegli anni e non mi pare che si siano mai interrotte fino ad oggi quindi diciamo, un declino uh, più che quarantennale um, allora questa coincidenza come si spiega? nel senso uh, possiamo ritenere i partiti principali responsabili oppure i partiti semplicemente non si rivelano all'altezza di processi che iniziano non soltanto al di fuori di se stessi non soltanto al di fuori della politica ma addirittura diciamo al di fuori del paese quindi quanta colpa è un politica. po' tutto insieme nel senso che sicuramente cambia il quadro internazionale in particolare con la fine dell'URSS fine che arriverà nel 1989-90 per intendere 91 che però già dai primi anni 80 era chiaro tutto il periodo braceneviano è un periodo di decadenza eh, della Russia, in particolare, diciamo grosso modo dal 79-80, è già così. C'è questo clima internazionale, c'è il mondo dei poteri forti che cominciano a premere sui partiti. I partiti con la loro svolta burocratica, sempre meno democratici, sempre più albergati da eh, torme di briganti che rubavano tutto. Certo, cioè, tutto questo è vero. Però attenzione, i partiti, certo, hanno messo, ma hanno precostituito anche le condizioni del proprio fallimento. Tu pensa solo a una cosa alla giurisprudenza in materia di terrorismo, dove i partiti accompagnano col discorso dell'emergenza, eccetera, eccetera, la giurisprudenza che comincia a teorizzare che se uno delle brigate rosse risponde di tutti i reati delle brigate rosse, salvo dimostrazione di prova contraria, cioè di essere stato estraneo in quel caso e quindi se eri delle BR non potevi non sapere, eccetera, eccetera. In realtà questo è il patibolo, cioè è la fine di ogni garantismo. Io ricordo le teorie, per esempio, di Violante, il pensiero giuridico del diritto penale del PC, che dicevamo siamo garantisti collettivi, che una cosa non significa niente, perché siccome il... La responsabilità penale per costituzione è sempre personale il garantismo non può che essere individuale perché è come l'imputato, non è l'organizzazione è il singolo cittadino lì si comincia a teorizzare questo che diventerà nei giorni di mani pulite il non poteva non sapere per cui tu sei colpevole di tu, che sei il segretario amministrativo o politico del partito, non potevi non sapere che questi rubavano Mansalva. E quindi tendenzialmente il crollo del sistema dei partiti sarà promosso dalla stessa politica dei partiti negli anni Ottanta. E il recente appello di Violante al Garantismo riguarda sempre il garantismo collettivo no no no e adesso che ce l'ha col movimento 5 stelle lui ha scoperto il garantismo non è la faccia quello che manca e dunque allora abbiamo detto l'italia nel suo complesso entra in crisi entrano in crisi soprattutto i partiti e diciamo che in Italia si verifica un fenomeno che mi pare non abbia equivalenti quantomeno in Europa, cioè il fatto che l'intero arco costituzionale nel giro di pochi anni si dissolve e viene completamente sostituito da partiti nuovi. Eh, nasce dunque la Seconda Repubblica ehm, che ha tra l'altro come obiettivo polemico, quindi come argomento retorico, l'essere diversa rispetto a alla prima repubblica, argomento che tra l'altro si sente dire spesso mm. anche oggi, dire non siamo più nella prima repubblica. Dove... Purtroppo. E dunque, che partiti sono i partiti della seconda repubblica invece? Bah, in primo luogo sono quasi tutti i partiti del leader, siamo tornati all'idea del partito del leader, Berlusconi per Forza Italia, Fini per Alleanza Nazionale dopo Adesso toccherà la Meloni, eh, Bossi, e poi Salvini per la Lega e c'era fin qui alla destra, ma perché di Pietro per Italia dei Valori e i vari personaggi che si sono succeduti alla segreteria del PC che non sono mai stati che non è mai stato un partito del leader, ma non perché non voleva esserlo, ma perché i personaggi che facevano segretari erano così scadenti da non riuscire ad affermarsi come leader. Erano tutti personaggi, macchiette, insomma pensiate a Renzi che nel giro di pochissimi anni tocca il 41% dei voti e in, nei quattro anni successivi si riduce al 17-18%. C'è un senso questo o no? Quindi sono partiti del leader, pensate a di maio per i 5 stelle prima il ruolo di grillo per dire un partito del leader persino la bonino secondo sono tutti partiti sostanzialmente non organizzati che non hanno vere e proprie organizzazioni e che hanno soltanto comitati elettorali per la raccolta dei voti quando ci sono le elezioni non sono mai partiti militanti sono partiti che non costruiscono cultura politica, la tingono dai giornali, dai personaggi televisivi, dai docenti universitari, ma ditemi voi un partito che fa un convegno memorabile. Il PC e la DC nella Prima Repubblica, beh, la DC sostanzialmente fino al 63-65. Io ricordo i convegni di San Pellegrino, beh, ricordo per averli letti, non ro... che erano c'è cioè, tutta la progettualità del centro-sinistra. Eh, ricordo per esempio alcuni convegni anche socialisti che avevano un certo impatto culturale. Ricordo il Partito Comunista fino agli anni 80 fino ai primi anni Ottanta, ha continuato a fare. Eh, in continuazione convegni riviste eccetera con una cultura politica propria anche rispetto agli altri partiti comunisti il ci è stato il partito comunista più grande del mondo occidentale ma anche perché produceva un pensiero politico suo che non era quello degli altri voi riconoscete nel pd in forza italia in, nella Lega qualcosa di simile cioè, non, non hanno in testa praticamente nulla nessuno di questi partiti ha un progetto hanno tutti qualche slogan più o meno raffazzonato cercano di convincerti che il proprio leader carismatico è l'uomo che ci vuole e dopodiché sono il grado zero del discorso politico quindi partiti privi di pensiero politico, privi di organizzazione, che hanno soltanto delle ciurme elitarie, non per questo meno più oneste di quelle che se ne sono andate. Eh. Cioè Non è che dopo Mani Pulite abbiamo avuto una classe politica capace di correttezza amministrativa, non ne parliamo proprio. Ehm, prima parlando dell'Italia liberale, hai messo in relazione eh, il comportamento dei partiti da una parte e il funzionamento degli organismi rappresentativi dall'altro con il tema della legge elettorale. Sì. Ehm, anche a questo proposito la Seconda Repubblica nasce, eh, sotto, fra i vari diciamo, segni, fra le varie sotto le varie stelle, dal passaggio dal, dal uh, proporzionale al maggioritario. Ehm, ha un ruolo nel cambiamento di stile dei partiti, il cambiamento della legge elettorale sono condizionati da questo? Certo perché in realtà quello asseconda tutte le tendenze elitarie che ci saranno. Ma quello che colpisce è la mancanza di progetto politico che c'è dietro questo, io sono un proporzionalista convinto, ma. Va bene, ci può benissimo essere una riforma costituzionale ispirata per esempio al presidenzialismo, eh? come è stato in Francia, che ha una sua capacità progettuale. Noi qui abbiamo avuto un tris, che è stato Occhetto Segni Pannella, che è stato il portatore di questo progetto. Segni, a dire della qualità dell'uomo, è stato battuto, non eletto, nel suo, nella sua città, dove era candidato col sistema elettorale che voleva lui. Non è una cosa che deponga molto bene. Poi ha tentato di tenersi un po' a galla, eccetera, poi a partire dall'84-85 è sparito dalla scena politica. Occhetto, ecco, di occhetto possiamo dire quello che è stato detto anche di Di Maio. Uomo di intelligenza viva ma asintomatica che sostanzialmente non si rendeva conto di quello che faceva perché il vero regista era quello che stava dietro le sue spalle, chi veramente aveva in testa l'operazione che non era tanto quella di dare un sis regole al sistema politico italiano, quanto quella di far digerire e accettare il Partito Comunista trasformato attenzione, trasformato non in partito socialista o socialdemocratico, ma in partito liberale di destra, chi fu il regista di questa operazione fu Napolitano. Occhetto, poverino, queste cose non le capiva. Quindi, quanto a Pannella? Pannella era uno che cercava di avere un ruolo avendo un partitino del 3-4%, 5% quando andava bene. Eh, ma in questo, per la verità, facendo capriole e capitomboli, ma anche quello senza una grande cultura istituzionale. Questo trio è quello che ci ha portato allo sciagurato referendum elettorale del 93, È quello che è venuto fuori, eh, io ricordo gli slogan «Scegli di scegliere» e cioè, eh, il risultato è che non c'è stata maggiore stabilità Assolutamente, basta fare i conti. C'è stato un Parlamento molto meno rappresentativo e con un astensionismo sempre maggiore e con sempre minore capacità di produrre progetto politico. Questo in qualche modo è stato anche facilitato da questo sistema elettorale perché per acchiappare i voti di un mitico centro che ormai era stato dissolto, ognuno sfuocava la propria identità politica fino a renderla assolutamente irriconoscibile il risultato è questo dunque mi pare di capire che secondo te eh, tra la seconda e la terza repubblica quantomeno per quanto riguarda diciamo, l'identità eh, dei partiti non ci sono grandi soluzioni di continuità nel senso un lungo processo che ovviamente va via via c'è una continuità ma... di ciurme che fanno di tutto per restare al governo, ma al governo per fare che? Quello che capita. L'importante è che siamo al governo. E, e insomma, obiettivamente questo è il risultato e tocca dire che il peggiore non è stato Berlusconi, c'è stato di peggio. A questo punto ci spostiamo su un piano più normativo. Um con una domanda ponte, quindi che si pone a metà fra l'analisi e mm. eh, il, il progetto. Eh, dunque, la pole una delle polemiche principali degli ultimi anni è stata attorno alla categoria di populismo, no? quindi ci sono stati dei partiti che hanno costruito la loro identità nell'identificarsi come antipopulisti, ovviamente accusando invece altri partiti di esserlo. Eh, a loro volta questi partiti ehm, o hanno mh, provato a giustificarsi dicendo che si trattava di un malinteso perché in realtà erano dei partiti popolari ma non populisti, oppure hanno accettato eh, la definizione dicendo di essere populisti in quanto popolari. Allora la prima domanda che ti faccio è se si può essere popolari senza essere populisti E una domanda forse ancora più radicale, esistono effettivamente al giorno d'oggi partiti in italia che non sono populisti allora popolare può anche essere un sinonimo di democratico in fondo democrazia è potere del popolo allora qual è la soglia che divide la democrazia dal populismo la soglia è questa il pensiero democratico pensa comunque a un'educazione del popolo, del soggetto che dovrebbe governare e che si sviluppa attraverso una maturazione. Il democratico pensa che anche la signora Maria di Voghera, che ha una bancarella del pesce al mercato, possa diventare parlamentare, avere un ruolo politico, Lenin in fondo diceva che il sogno mai realizzato del regime comunista era che anche la cuoca potesse partecipare alle decisioni politiche. Il problema qual è che naturalmente non puoi prendere una persona dalla cucina o dal banco del pesce e mandarla a fare il sottosegretario. No, c'è un processo... Di formazione culturale, di educazione che devi fare. E allora la linea, il discrimine fra politica popolare democratica e populismo è che populista non è nulla che non sia segnata da una straccioneria culturale. Il populismo è sempre un fenomeno di straccioneria culturale, punto perché si nutre di una serie di viti, tanto per cominciare il facilismo, cioè l'idea che la politica è una cosa facile di per sé, sono i politici che per speculare ne fanno una questione difficile, complicata, no, la politica è di per sé una cosa complessa, richiede studio, non è possibile perché gestirle in un certo modo perché non esistono soluzioni facili a problemi complessi perché se ci fossero soluzioni facili non sarebbero problemi complessi ora la politica internazionale che non a caso è scomparsa dai dibattiti la politica economica sono tutte cose piuttosto complesse e se non le affronti non diventano ecco perché il populismo va molto più d'accordo con l'elitismo che non con la pensiera democratico Perché? Siccome poi la politica estera la politica economica la devi fare, se non la sai fare a livello attraverso un processo di elaborazione popolare, di educazione e sviluppo culturale, che cosa significa? Che siccome la devi fare la faranno le la faranno gli apparati, i diplomatici, i banchieri, eccetera, eccetera. Al popolaccio populista resterà il fatto di qualche slogan da gridare ogni tanto tanto l'imbecillità poi garantirà che non diano fastidio veramente quindi la differenza è molto chiara e molto netta quando senti un ministro degli esteri che non sa nemmeno dove stanno i singoli paesi che non ha idea di che cos'è un trattato internazionale che non ha idea di quali sono gli equilibri di forza. Lì hai capito che la politica la faranno gli apparati del Ministero degli Esteri, eccetera, cioè quello sarà un buffone che farà un po' di scena, ma non, assolutamente impensabile che possa fare una politica. Ecco qual è la differenza fra politica e democratica che deve produrre i suoi dirigenti, il suo pensiero politico. I, su, i suoi corpi intermedi eh, è quello che invece è una cialtronata destinata a sparire speriamo molto presto e alla luce di questo connubio fra populismo ed elitismo è possibile ad esempio considerare il partito democratico un partito antipopolista? il partito democratico è solo la prosecuzione della putrefazione del PCI il pc purtroppo grande partito che ha avuto colpe ma grandissimi meriti va detto dal 80 81 in poi è stato uno degli elementi che ha provocato il disastro della repubblica ed è iniziata una decomposizione che ha prodotto un ceto politico sempre più impresentabile e l'assimilazione dei socialisti prima di un pezzettino dei repubblicani poi della sinistra democristiana non ha migliorato le cose io definirei il Partito Democratico un partito subpopulista nel senso che il Partito Democratico non è un partito populista di successo come la Lega, Fratelli d'Italia eccetera perché non riesce a farlo perché ha un ceto politico burocratico che tenta di fare del populismo, ma non ci riesce, perché non è credibile. Perché, insomma, se vuoi fare del populismo, puoi anche puoi andare la sera nei salotti, ma non ti devi far vedere. Se vieni percepito come un frequentatore di salotti, non ti crede nessuno. Di fatto il partito il PD ha continuato a vivere mangiando tutti i cespugli che man mano crescevano intorno alla ex quercia e questo gli ha permesso di sopravvivere ma non dimentichiamo una cosa che all'inizio della seconda repubblica il PC il PC senza dire della sinistra di C erano più del 40% se ci mettiamo la sinistra democristiana eccetera e arriviamo a qualcosa che supera il 50% Oggi, questo mondo nel pari Democratico è ridotto a uno gangherato 20%, raccolto più contro gli altri che sulla propria proposta politica.